Insomma, per associarmi all'indirizzo eh, che è già stato illustrato dalle precedenti consiglieri, insomma, io credo che indipendentemente insomma, da quello che sia stato il effettuato per arrivare alla trascrizione degli atti, eh, comunque bisogna sempre entrare nel merito insomma, di quello che è stato scritto ed andare poi a votare appunto, nel, negli indirizzi che vengono indicati. Quindi, Anch'io credo insomma, che assolutamente si stia andando nella stessa direzione, ovviamente con dei profili leggermente diversi. Quando è stato eh, scritto quest'atto con i colleghi consiglieri, poi anche condiviso insomma, eh, con il gruppo Movimento 5 Stelle al Senato e eh, colgo l'occasione per ringraziare anche il senatore Gianluca Ferrara eh, che eh, ha presentato una mozione eh, proprio su questo tema, condividendola con noi e proprio con l'intento probabilmente noi l'abbiamo protocollata settimane fa come articolo 109 insomma con l'idea di andare addirittura d'arrivo ovviamente Abbiamo ravvisato che nel momento in cui insomma, si andava a trattare questo tema fosse importante insomma, andare ad unificare la tematica rappresentandola contemporaneamente nel momento in cui veniva trattata, per cui noi già l'abbiamo protocollata settimane fa prima che ci fosse una calendarizzazione, una programmazione da parte della Commissione eh, Capitolina, insomma, pari opportunità, però ci fa piacere insomma, che eh, sia stato trattato il tema perché ogni occasione è assolutamente buona per sensibilizzare eh, i consiglieri, l'Assemblea Capitolina ma tutti i cittadini su un tema così importante e di tale sensibilità che riguarda appunto i ragazzi provenienti dalle zone colpite dal disastro nucleare. Quindi eh, ci, uniamo, ci uniamo al voto favorevole per entrambe le mozioni. Grazie Presidente.